Ci occuperemo oggi di come si eh, realizza una libreria in cartongesso, Il, la, questo materiale che è molto utile, molto utilizzato in edilizia, eh, nei cantieri, soprattutto nelle ristrutturazioni eh, di interni e mh, vedremo appunto come fare a, a, a realizzare una a piccola libreria eh, molto utile per mettere eh, libri o dei faldoni. Nella prima fase provvederemo a, fare, a tracciare diciamo così, le linee di quella che dovrà essere poi la nostra libreria, quindi tracceremo delle linee sulla parete eh, con quello che abbiamo trovato, abbiamo trovato un, un, un battiscopa che però era abbastanza dritto, quindi l'abbiamo utilizzato per fare così da, da, da, da, da riga, ma eh, ovviamente poi ci, ci, ci possono essere anche altri strumenti. Eh, ci sono anche altri strumenti più professionali come ad esempio lo livello laser eh, piuttosto che il, il, il, il, il piombo quello che poi terrà diciamo così, eh, il dritto sarà chiaramente la, la livella eh, nella fase di, di montaggio questo ci serve soltanto per, per avere diciamo un'idea eh, di quello che andremo poi eh, a realizzare in, in maniera, in, che sarà poi insomma la libreria definitiva. Vai, mm. vai. Vai, altro Dai? No, no, Basta un mascherina sopra il naso non mi faccio fare cattivo allora un pochetto al proprio pelo mi deve essere no vado oh. giù si sì, un pelo proprio Scusa, ma questa, questa maglietta... ha ti ha fatto la storia in Antartide. Ha fatto la storia in Antartide Andava in giro per <ride> tutta la base. Porco cari, sei un oggi? In posto c'avevo tutti quei della zona sconosciuta? <ride> Basso un pochetto. sono vero Dopo questa prima fase di tracciatura delle linee sul muro, per avere un'idea di quello che poi andremo a realizzare, abbiamo iniziato a tagliare i montanti e i perimetrali, quelli che ci servivano. I perimetrali e i montanti sono da 5, 5 cm e con il, diciamo così, con il cartongesso diciamo, avremo, avremo del, dei, dei ripiani di, eh, di 7 cm perché utilizzeremo il cartongesso da 1 cm, eh, quindi andiamo a vedere la fase del taglio dei, dei montanti. Grazie. Dopo aver tagliato eh, un po' di pezzi, diciamo così, della, di, di, questi, eh, di questi montanti, di questi perimetrali, andiamo ad applicare eh, partendo dalla, diciamo da, dai perimetrali che, eh, che servono. E, e Ci sarà poi durante, durante il montaggio una persona che si occupa del taglio eh, della de, dei, dei, dei montanti e dei, e dei perimetrali e eh, una persona che principalmente invece si occupa di eh, montare eh, i pezzi che vengono tagliati, chiaramente eh, cercandosi di, dare, di darsi un aiuto eh, durante, durante questa fase. Buona madri, da non Passi a me, passi a me, passi a me, porco. Oggi mi vedo la primavera. Primavera qui, ci vorrebbe la mascherina, però. Eh. Invece comincio a mettere le multe, eh? La multa da stamattina è passata da 10 a 25 euro. Montata la struttura si passa al montaggio della, eh, della, del cartongesso, eh, anche se eh, quello che vedremo eh, subito adesso... È, è, non è ancora la, il disegno definitivo della, della libreria che andremo eh, poi a, a, a definire meglio eh, successivamente. Nel passaggio successivo eh, la libreria è eh, finita di montare, quindi è nella sua, um, nella, nella sua uh, versione definitiva. Quello che andiamo a fare in questa fase è la uh, stuccatura, quindi metteremo degli angolari eh, sempre in alluminio, eh, in, in, tutte, in tutte le parti dove ci sono gli angoli vivi e si procederà ad una prima stuccatura, eh, dopodiché successivamente sarà completamente eh, rasata tutta la superficie e eh, utilizzata anche una retina tra, eh, tra, eh, per le giunte eh, tra, i, tra i verticali e gli orizzontali del, del, um, dei ripiani. E come, come vedrete eh, sono stati aggiunti ai ripiani anche dei verticali per dare un po' di movimento alla, alla libreria, insomma al lavoro definitivo. ultimata questa prima fase di stuccatura eh, il lavoro del eh, cartongestista si può dire completato perché tutto quello che poi viene successivamente in realtà è un qualcosa che spetta al, al pittore edile e quindi, eh, la stuccatura definitiva e la fase di carteggiatura e la fase di verniciatura della, della libreria in cartongesso è un qualcosa che attiene più al pittore dire quindi eh, questo video termina qui se vi è piaciuto eh, aggiungete il vostro commento diteci la vostra e eh, ditemi la vostra e, se non siete iscritti al canale iscrivetevi al canale e nel video successivo eh, ci sarà la, la parte relativa alla fase di eh, verniciatura ciao a tutti